Una breve introduzione per chi non, non ti conosce ancora, su cosa fate e come lo fate. Ok, allora, io sono eh, l'architetto Alberto Totaro e sono appunto, come diceva Alessandro, il fondatore di eh, Total Render, una società, società specializzata nella realizzazione di planimetrie arredate e render a supporto delle agenzie immobiliari. In che senso a supporto delle agenzie immobiliari eh, trasformiamo quella che è la terribile planimetria catastale in uno strumento di marketing, ok? La travestiamo, la ricostruiamo, la riarrediamo e inseriamo quelli che sono le pavimentazioni, il colore degli arredi dell'immobile e vi diamo, cioè diamo agli agenti immobiliari quella che è un'immagine che possono utilizzare da dare al potenziale cliente, per esempio, per fargli comprendere al meglio quelli che sono gli spazi all'interno della casa, se ci sono possibilità eventualmente di fare delle ristrutturazioni di come può diventare quell'appartamentino magari è un trilocale con degli spazi molto grandi se il potenziale cliente ha un'esigenza di fare una cameretta in più magari c'è la possibilità okay? quindi diamo proprio uno strumento agli agenti immobiliari per dare più opportunità a quell'immobile di essere venduto Ok. Dove hai visto, diciamo, la necessità, la nicchia eh, di inserirti con questo, con questo tuo prodotto? Da dove è nata, diciamo, questa esigenza? Beh, eh, allora, nel lontano 2015, eh, io mi sono laureato in architettura nel 2013, 2014, l'ho passato a cercare di capire cosa fare della mia vita, e nel 2015 mi è venuta questa intuizione, che più che un'intuizione, è stato uno studio di mercato. Okay? Io ah, nel 2015 dovevo andare a convivere e mi servivo un appartementino eh, in affitto con la mia compagna ed effettivamente quando andavo sugli annunci immobiliari da architetto dicevo ci sarà una, una planimetria per poter vedere perché poi oggettivamente ti metti un po' nei panni del potenziale cliente, quindi io in quel caso ero un potenziale cliente di un agente immobiliare ed effettivamente guardavo le foto ma non riuscivo a capire al 100% come era fatto quell'immobile da tecnico con una planimetria avrei capito molto più velocemente e quando mi capitava la planimetria catastale dicevo caspita cioè, io lo capisco ma un fruitore che non è del, del settore la riesce a capire con la planimetria allora da lì ho avuto l'intuizione ma perché non provo a fare queste planimetrie arredate quindi mi sono inventato questo, quello che poi in sette anni è diventato il nostro prodotto di punta eh, e per testarlo sul mercato contattavo gli agenti immobiliari su Facebook e dicevo ti va di fare una prova gratuita e a quelli che accettavano e poi da lì poi diciamo eh, sì, quindi da, da una pessima casa esatto da un'esperienza pessima allora sì poi io idea. ho voluto risolvere ovviamente non siamo i primi ad aver inventato cioè non abbiamo inventato assolutamente nulla eh, lo facciamo bene con passione e Velocemente. Velocemente, questo. Che questo è un altro aspetto <ride> molto importante. E come credi uh, che questo, cioè che feedback hai avuto dalle agenzie immobiliari um, nel prima e dopo utilizzare il tuo servizio? Quindi proporre queste planimetrie decorate o comunque gradevoli <ride> alla vista? Esattamente. Ma proprio quello che ti dicevo prima, cioè molti agenti immobiliari eh, ci contattano dicendo magari hanno già un potenziale cliente eh, hanno già realizzato la planimetria arredata però mi chiedono ma Alberto secondo cioè, ovviamente non, adesso non più a me ma a tutto ovviamente. il team di architetti che abbiamo eh, però una delle domande che viene fatta è ma secondo voi in questo immobile se spostiamo quel muro si riesce a creare una nuova stanza? e questo è già un primo feedback che possiamo dare eh, un altro feedback con i render per esempio cioè per noi eh, motivo di orgoglio quando i, gli agenti immobiliari ci contattano e ci dicono Alberto abbiamo fatto vedere questi render di esterni di questa nuova palazzina e su sei appartamenti all'open house ne abbiamo venduti quattro ma perché abbiamo ricevuto tonnellate di lead dalle ads che sono arrivate cioè, che abbiamo fatto con i vostri render ok quindi quello per noi è assolutamente motivo di orgoglio io attualmente anche parallelamente a Total render ho un'attività che eh, progetta e sviluppa ville nel Comasco e noi vendiamo tutto su carta, cioè prima di, di mettere le ruspe a scavare abbiamo già venduto le ville, okay? tutto tramite planimetrie arredate, render, video render sia di interni che di esterni. Okay? Poi è, è sicuramente un prodotto molto bello perché sono ville moderne, eccetera, quindi si vendono anche quasi da sole, però se non hai gli strumenti per creare delle presentazioni efficaci, fai fatica, sia con gli immobili di nuova costruzione che con gli immobili di mh, vecchia costruzione intesi come mobili usati, immobili usati. Okay? Quindi l'estetica, eh, diciamo, creare una nuova estetica ad un prodotto che non esiste o che pure non è esteticamente appagante, eh, rende? Assolutamente fondamentale. Fondamentale perché... Eh, non si può più pretendere in, nel mercato di oggi di vendere dei, dei nuovi immobili con dei disegni tecnici fatti dal Geometra o dall'architetto, che sono sempre comunque disegni tecnici. Cioè, come, come chiunque qual, qualsiasi agente immobiliare sa, è un po' l'emozione eh, da trasmettere al potenziale cliente eh, che lo porta ad acquistare la casa. Okay? E come si fa a emozionare un potenziale cliente guardando dei disegni tecnici con le quote? Cioè. Devi farlo viaggiare facendogli vedere un video render o dei render di interni, eh, farci, far, fargli comprendere che tipologia di materiali può utilizzare, la tipologia di arredo che può andare a utilizzare, l'illuminazione. Noi lavoriamo tantissimo nei nostri render interni con i controsoffitti perché ti danno, danno quel, quell'effetto di moderno dove puoi mettere delle strip LED piuttosto che dei faretti e che ti danno proprio quella sensazione di accoglienza. Molto accogliente all'interno di un'immagine dell okay? esatto, dell'abitazione e quindi di un'immagine che poi è il render della stanza. Una, un parere molto discordante che di solito riscontro quando parlo con i colleghi è se sia meglio presentare un immobile vuoto in maniera, o anche con la planimetria vuota in maniera che il cliente possa immaginare la distribuzione dei locali, dei mobili o quant'altro oppure allestirlo e dare un prodotto tra virgolette finito. Voi avete la cioè fate sia le planimetrie sì. non arredate che quelle arredate. Quale delle due vende di più? Quella arredata. Quella arredata. Sì. Nonostante costi di più, vende molto di più. Noi eh, su, tutto il, su tutti i nostri task che vengono aperti all'interno del nostro gestionale abbiamo un 60% planimetria arredate 2D e 40% planimetria. Forse anche meno, forse è un 70-30, 72D e 30% base, quindi base, muri, porte, finestre, nome della stanza, certo. okay? quindi pulita, però forse, non so se perché lo spingiamo noi di più o se perché effettivamente piace di più all'agente immobiliare, certo. questa, questa risposta purtroppo non te la so dire, mi baso sui dati, cioè, però eh, no, sono infatti, falsati dal fatto che noi spingiamo di più nel vendere certo, quelle, quelle arredate. Certo. Allora io, come dicevo, sono un fruitore del servizio, quindi ho un'esperienza un diretta, Uh, io credo che la planimetria arredata è comunque far vedere, dipende poi anche dal target di clientela, perché sono proprio dei clienti che non, non, non riescono a gestire uno spazio vuoto perché magari non hanno mai fatto il primo acquisto e quindi non hanno esperienza di dire ma qui ci sta una cucina, qui ci sta un divano. Quindi avere già una pianta con un arredamento eh, posizionato ci dà un'idea anche dello scopo della, della stanza sì, di quello che deve essere la destinazione dopo se vogliamo fare all in bisogna fare anche l'allestimento fisico perché Vabbè, quello <ride> non compete a noi <ride> bisogna bisogna anche eh, bisogna anche è giusto avere una, una buona aspettativa creare una buona aspettativa nel cliente però poi bisogna anche mantenere una coerenza quando si va a fare l'appuntamento Perché assolutamente è sì. la pianta bella il render bello ma dentro la casa è una, no, una cosa fondamentale che ci tengo a dire è che eh, la planimetria redatta che noi realizziamo, i mobili che andiamo a inserire sono perfettamente in scala, ok? Cioè questo è assolutamente importante perché se c'è un errore del tipo se un soggiorno è 5 metri per 5, totale 25 metri quadri... Non posso mettere dentro sei divani da tre cioè, e, e creare degli ambienti giganteschi perché poi la realtà viene fuori. Quindi certo. per noi è fondamentale avere le planimetrie catastali che ci vengono fornite dall'agente immobiliare con lo scalimetro dei 10 metri o con due misure che vengono rilevate dall'agente immobiliare per permetterci di scalare correttamente la planimetria. Ok, Sappiamo che ci sono stati casi di altri, adesso non faccio né nomi né niente, dove mettevano gli arredi più piccoli per far sembrare l'appartamento più grosso, più ok? E quello è un errore grossolano e assurdo. Nella pianta, assurdo. Sì. sì, sì, sì, in pianta riduceva, riducono apposto i mobili per far sì che sembri più grande l'immobile. Sì, diciamo che poi il problema, come dicevo prima, manca la coerenza, alla fine il nodo viene al petto. Assolutamente, assolutamente. Quando, ci mette poi, quando poi ci vai a mettere un divano e dici, ma come? Ma Nella planimetria è un divano <ride> da quattro, invece se ci metto un divano da due già, già ho finito lo spazio. Eh no, allora è un problema. E Alberto, Bru, chiederti, non so se voi fate questo tipo di indagini con i vostri clienti. Uh, il feedback dell'agente immobiliare nella... Uh, Diciamo il feedback dell'agente immobiliare che ha intervistato il cliente acquirente che ha usufruito diciamo, di una pianta redatta. voi avete uno storico di quello che vi ho detto? Ma non abbiamo un dato vero e proprio, mm. abbiamo la, la, la pagina delle nostre testimonianze, noi, a okay. noi piace chiedere alle agenzie immobiliari di lasciarci delle testimonianze particolari, eh, quindi i feedback sono assolutamente positivi, però non ti so dire effettivamente un feedback dell'agente immobiliare, cioè noi Beh. abbiamo tantissimi, veramente quasi un migliaio di clienti in tutta Italia, però non è una parte del processo quella di chiedere all'agente immobiliare che cosa se ne fa di queste, di queste planimetrie, perché sappiamo tendenzialmente, noi Giriamo tantissimo su immobiliare.it, casa.it, per claro. vedere che cosa fanno online, claro. perché è quello che si riesce a vedere. E online alcuni agenti immobiliari addirittura mettono la planimetria come prima immagine, come l'immagine del profilo dell'immobile, come immagine principale. Ed effettivamente lì mi sono fatto due domande e ho anche, mi sono anche dato una risposta, nel senso che è un'immagine diversa dalle altre cioè quando vendi un appartamento metti l'immagine del palazzo di solito come prima immagine o l'immagine del soggiorno ok? però forse il potenziale cliente finale ha già bisogno come prima immagine di vedere la disposizione di vedere come è fatto se è un bilocale, se è un trilocale, se è un quadrilocale sì lo posso leggere, è vero ma poi lo sappiamo bene che le immagini hanno un ruolo diverso rispetto alle scritte certo. Okay? Certo. quindi questo è un feedback che ti posso dare quello che un'altra cosa che noi eh, studiamo, andiamo a vedere i profili Facebook e Instagram dei nostri agenti immobiliari e siamo felicissimi quando negli open house ci sono le brochure con la planimetria di sotto render. Ah, Quindi beh. lì siamo felicissimi. Ma perché? Perché è l'agente immobiliare stesso che si cervella e cerca di capire come utilizzare questo strumento, come tutti gli altri strumenti, esattamente. Certo, certo, certo. Quindi, uno strumento magari per noi. Ha una singola funzione per altri agenti immobiliari. Si inventano. Una volta è successo addirittura, questo lo voglio raccontare: eh, facciamo dei render per questo appartamento in vendita e nell'open house l'agente immobiliare aveva stampato in formato 70% i render e aveva fatto i quadretti, cioè se questa è la stanza che abbiamo, dove abbiamo fatto il render che è il soggiorno ipotesi ma è completamente vuota perché era una nuova costruzione certo. ha inserito il render su quella parete ed era effettivamente il render di quella parete okay. una sorta di oggi mettiamo il visore e vediamo intorno nella stanza tanti anni fa mi ricordo di questo episodio di questi render appesi al muro uno per ogni lato della, della, della stanza. Quindi okay. una, la, la planimetria è un render decorato. Un principio come... di render 360. Esatto. di Analogico. Analogico. Esatto, analogico. Esattamente. Analogico. Stampato. È uno, un, diciamo le planimetrie e il render come strumento di marketing. Ovviamente sì. Dicevi all'inizio, eh, non vi siete inventati niente di nuovo, nel senso che le planimetrie decorate sicuramente eh, è un'idea che è già presente nel mercato, Voi, cosa, cosa vi differenzia rispetto a, uh, ad altri player che fanno quello che lavoro? ci differenzia è appunto la velocità, cioè abbiamo creato dei processi aziendali interni per essere impeccabili sulle velocità, quindi noi garantiamo una consegna delle planimetrie in 24 ore e eh, tramite i nostri il nostro team di architetti che sono perfettamente formati a seguire determinate istruzioni eh, riusciamo a garantire quello che è un servizio completamente cioè per, perfettamente celere cioè in 24 ore mh, ricevete la, la mail con ok vai nel tuo gestionale scaricati la planimetria, la scarica okay. la planimetria. poi un'altra cosa che stiamo facendo tantissimo è di andare a integrarci cercare di integrarci con tutti i gestionali, possibili, gestionali immobiliari possibili e immaginabili proprio eh, in, questi, in queste settimane abbiamo eh, finalmente completato quella che è l'integrazione con il gestionale on office okay? e, e quindi da lì diventa molto più semplice richiedere le planimetrie perché già direttamente dalla vostra scheda dell'immobile all'interno del vostro gestionale c'è il tastino richiedi la planimetria con tutto il render, clic, fatto. Cioè, non, non c'è altro da fare aspetta, se non aspettare 24 ore e trovarvi la planimetria redatta direttamente nella scheda dell'immobile del vostro gestionale, quindi non c'è più il, ah devo chiamare il geometra devo chiedergli la planimetria, aspetta che gli mando una mail perché lui non mi risponde mai dopo due ore, ah sì ti ho mandato la planimetria catastale, cioè inizia un cinema che si può tranquillamente evitare, certo. con appunto l'integrazione con le piattaforme e sviluppi futuri cosa vedi come nel futuro di Total Render Allora, implementazione di servizi implementazione di servizi ci stiamo pensando nel senso che eh, vogliamo allora, è sempre un work in progress nel senso che noi ogni sei mesi facciamo la revisione di tutti gli arredi tutte le texture e ne mettiamo a disposizione di nuove sia per tutti eh, gli architetti che per eh, i vari collaboratori che lavorano con noi e quindi c'è sempre un rework di quello che è il nostro standard di planimetrie che va sempre ovviamente a migliorarsi quindi con delle grafiche più accattivanti eh, l'aggiunta di, cioè stiamo proprio al passo con i tempi anche con il design quindi se il tavolo in legno non è più di moda e inizia il tavolo di cristallo allora cambiamo quelli che sono i nostri arredi ok adesso ho detto due arredi completamente, due, due tavoli che non si usano più da un sacco di tempo però Ok, eh, il senso è quello. E come espansione Total Render, invece, dal 2023 saremo europei, quindi okay. iniziamo a espanderci in quella che è Germania e Austria, per poi andare in Spagna, Inghilterra, Francia, eccetera. Quindi okay. il piano è quello. Da qui al 2026 è già tutto abbastanza definito nella mia testa, poi, bisogna, poi bisogna vedere la realtà vi tenete anche alla moda con le finiture sì sì, sì assolutamente dovete girare sì. anche per negozi di arredamento per capire quello <ride> stile che va quella esattamente sì. no, beh, poi avendo comunque un team di 28 architetti diciamo che ci sono degli spazi durante il mese dove eh, chiediamo dei feedback ovviamente anche ai nostri architetti e quindi se Ciao. ci dicono oh, ma ragazzi ma c'è quel tappeto lì che è terribile ma lo togliamo e eh. ne mettiamo uno un po' più carino ok quindi Va in revisione in quel senso. Ecco. Perfetto, perfetto, quindi non fate le, le visite guidate da Ikea o da... No, no, <ride> i pulmini. Bene, Alberto, eh, ti ringrazio per il tuo contributo. Grazie, a te. Grazie a te.